che riguardano le texture siccome riguardano le texture prepariamone un paio allora vado a cambiare la risoluzione eh, magari scelgo 1024x1024 vuol dire che ho una forma quadrata e prendo uno strumento prendo adesso lo strumento pen e preparo una texture per esempio questa qui a tratteggi eh, anzi mettiamone qualcun altro in più e questo spessore voglio andare a modificarlo, posso andare nelle proprietà dell'oggetto grease pencil e c'è la possibilità sotto strokes di andare a cambiare lo spessore di tutti i segni. Quindi per esempio metto 3, ecco qua, eh, adesso sono più grossi, faccio F12 e salvo questa immagine, quindi save as e in questo caso la chiamo texture eh, tratteggio. Salva e poi premo B e cancello tutto quanto e preparo un altro tipo di disegno, o magari in questo caso utilizzo marker chisel, eccolo qua, F e faccio qualcosa di questo tipo, quindi diciamo qualcosa di, di riempito ma un po' sporco sui bordi che sta al centro dell'immagine, F12. In questo caso la voglio, voglio che sia trasparente, quindi per attivare la trasparenza vengo qui e sotto film scelgo transparent, quello che farei normalmente. Se faccio F12 adesso vedete lo sfondo è trasparente e posso eh, salvare sempre l'immagine, in questo caso eh, la chiamo eh, texture eh, brush e mi assicuro che sia RGBA perché ho una trasparenza e magari eh, rifaccio quindi di nuovo B cancello anche questa e rifaccio un'altra texture eh, a tratteggio anche questa trasparente facciamola di nuovo così F12 anche questa la chiamo trasparenza quindi eh, vado a salvare quindi texture tratteggio trasparente Ora che ho delle texture vediamo come possiamo usarle. Creo di nuovo un documento da zero e eh, vado a prendere il riempimento Solid Fill perché mi è facile parlare di riempimento. Quindi ora ho creato una forma, creamone un paio, eccole qua, e sono riempite con Solid Fill. Sotto Fill, oltre al riempimento solido e gradiente che abbiamo visto l'altra volta, c'è anche Texture. Se scelgo texture, posso andare ad aprire un file, per esempio la prima che ho fatto, texture, tratteggio, e faccio open image. Vedete, questa è la prima che avevamo fatto, quella in bianco e in nero, e ha riempito il mio segno con la texture. E, eh, però c'è un colore di base, vedete, base color è rimasto. Quindi se il mio colore di base è bianco mh, e metto il blend a 0 avrò esattamente la texture originale. Non ho messo esattamente. Se invece cambio il colore di base e appunto utilizzo blend, posso mischiare la mia texture con, una, con il colore che scelgo qui. Quindi questo è un uso della texture. E ovviamente location, x, y e rotation mi permettono di fare le stesse cose che abbiamo visto l'altra volta e in questo caso ho anche... Scala sull'asse X e sull'asse Y che mi permettono di cambiare per esempio le proporzioni dell'immagine. Se scelgo clip significa che l'immagine, adesso non si nota perché probabilmente è meglio che rimetta la location, l'immagine non viene diciamo ripetuta. Quindi viene mostrata una volta sola e quindi non è per niente facile centrarla e metterla al posto giusto. Eccola qui, adesso sono riuscito a metterla al posto giusto nel cerchio, ma non nel rettangolo. Adesso è finita diciamo al centro del rettangolo. Potete anche notare che tra l'altro striscia via alla fine. Quindi io non la uso mai questa opzione preferisco quella in cui si ripete comunque questo è l'uso di una texture che non è trasparente se io voglio utilizzare un'altra texture come quella appunto del tratteggio trasparente il comportamento adesso vedete è diverso il colore di base non c'è nella parte trasparente eh, e il il colore di base comunque continua ad agire nella parte non trasparente e di nuovo posso decidere, scegliamo un bel rosso forte, posso decidere con blend, con blend a 0 avrò esattamente la mia texture, con blend a 1 avrò del tutto questo colore. Poi siccome la mia texture è in bianco e nero non vedo altre variazioni. Se la texture fosse colorata le vedreste. Se io disegno ulteriori tratti, Siccome questa è una vera tra texture trasparente, gli ulteriori tratti saranno sovrapposti diciamo, e andranno a eh, mischiarsi con quelli sotto. Mentre invece se torno, ora l'ho già caricata e quindi posso scegliere dalla lista, alla texture non trasparente, eh, vedete i nuovi segni che faccio ehm, ricoprono quelli precedenti in un modo che non è appunto trasparente. Le texture possiamo usarle anche per gli stroke. Quindi adesso cancello questa parte, invece di solid fill scelgo solid stroke e traccio un segno a matita, eh, anzi prendiamo eh, pen per esempio, ecco. e Vedete qui nel, nel tipo di riempimento è possibile scegliere texture. Ora eh, vado ad aprire l'ultima texture che avevo preparato, questa texture brush. Allora cosa succede? Ha ah, inserito, mh, siccome sono con line type line, ha messo la mia texture, che eh, se vi ricordate era questa specie di pallino, me l'ha messa a costruire il segno e è allungata per via di questo UV Factor. Quindi se io mettessi UV Factor a numeri molto bassi, vedete il mio pallino è rispettato. Anche qua mh, diciamo che non lo vedo per via dello spessore, e eh, quindi posso andare a modificare lo spessore di tutti i segni, qui adesso facciamo 5 così diventano ecco, 5 volte più grossi. Quindi potete anche intuire che questo UV factor dipende anche un po' eh, dallo spessore del segno. Quindi ora diciamo che a 50, sì circa... quando qui è 10, siccome ho aumentato di 5 tutti gli spessori adesso è 50, diciamo 10 volte tanto il valore originale più o meno ottenete la stessa forma originale di default è a 100 quindi è un po allungato più lo alzo se lo porto a 1000 vedete la pennellata si allunga ancora di più eh, 10.000 quindi questo può essere un modo col quale avere un pennello che dà l'idea di un effettivo pennello adesso 5000 forse è tantissimo metto 1000, ripristino un attimo gli spessori eh, a 1 e vado a disegnare effettivamente con uno strumento più grande ecco. vedete ovviamente a un certo punto la mia texture finisce e ricomincia però se io gestisco bene questa distanza quindi magari 2000, ecco posso avere questo effetto pennellata Usando line type line e allungando e accorciando la texture grazie a questo valore. Il valore quindi qui tra l'altro abbiamo anche in questo caso blend che serve a decidere quanto devo fare blending col colore di base. Quindi potete scegliere un colore se metto blend a 1 ecco che la mia texture che era in bianco e nero viene colorata e viene usata come trasparenza. Per questa, per questa colorazione. Se abbasso anche eh, se adesso abbasso Strength, abbiamo proprio un effetto di pennello. Allo stesso modo eh, posso usare le texture anche cambiando il tipo di modalità, cancello di nuovo tutto per, per non fare confusione, se da Line scelgo Dots oppure Squares, la stessa texture si comporta in modo diverso, cioè viene applicata a ogni punto del percorso e quindi blend continua ad avere lo stesso significato l'eventuale forza o meno da que... quindi tutto si comporta allo stesso modo però ho la possibilità di inserire la rotazione dei singoli punti ed ecco che hanno molto più senso i valori che avevamo visto eh, qualche lezione fa sotto brush settings eh, avevamo la possibilità per esempio di randomizzare eh, le UV se io metto random a 1 delle UV, ogni pallino è girato in modo diverso. E quindi per esempio in questo caso il, il comportamento è che mentre qui erano tutti allineati, qui sono tutti disallineati. E diventa interessante anche aspect x e y perché appunto posso allungare il, il comportamento dei punti quindi eh, per esempio lo metto a 0,2 ed ecco che i, i pallini, adesso mh, è meglio che toglieranno mai Zalubi, vedete i, pal i pallini sono allungati, 0,1 sono molto allungati e se lo cambio in quest'altra direzione abbiamo visto che ha quest'altro comportamento. Quindi andando per esempio a prendere uno strumento come marker abbiamo questo tipo di materiale vedete che ha già un, un comportamento un po' interessante posso andare a cambiare l'aspetto in questo modo eh, troppo quindi anche magari con un po' di randomize sul strength e sul UV un pochettino no, ecco non troppo 0.05 giusto perché ogni segno sia un po' diverso e aggiungo un po' di suddivisioni. E ora, per esempio, questo è un, un, un tipo di pennello molto diverso da quello di prima che può avere un, un aspetto un po' più naturale. Grazie ad alcune alle texture che mi posso creare, noi ne abbiamo create due semplicissime. Potete ovviamente immaginare vari usi e potete provare a ricostruirvi dei pennelli eh, che magari non hanno proprio la stessa complessità di quelli che si possono avere in software non vettoriali, però eh, diciamo che con tutte queste opzioni si può arrivare a dei pennelli molto molto interessanti. Grazie e alla prossima!